è la giornata di street raga sì. Siamo venuti a girare la poma se non avete ancora visto quel video ve lo lascio qui in alto Oggi non si perde tempo Direzione Barcellona È uno dei posti più famosi al mondo Per fare street È pieno di spot fighissimi Ci sono tutti i bambini Io sono un bambino bigliettino del treno Però qua sono organizzati sono uh, So that way Try to speak Spanish because we are Italian Ah parlo italiano Ah, ah perfetto Non ti preoccupare che io okay. scendo là ah, Sì ok No, mi piace qua Dobbiamo mantenere le distanze Vedremo la vera essenza dell'italiano <ride> gli italiani incastrati chiaramente Guardalo là Simone Fa sta alto eh oh. Tutana Ce l'ho in occhi oh. ah. Mood tria sulla panchina Oh è impossibile farla tutta uh. Sembra deforme quello piccolo Guarda eh, che vedi è eh, a la gamba larga Tutte storte Raga siamo quasi nello spot più iconico di Barcellona oh, guarda qua Eccolo raga Figa ma quanto sono alti raga fuori da qua oh guardalo ah! yeah, bro. abbiamo questi bellissimi portoni che raga nei video non rende ma sono belli è alti bello. e lunghi quella è ansia va bene eh, lo provo arrivederci occhio ciao, ciao. un po' di compressione c'è quando entri eh ah. no è di curva Eddie, magari curva lì, figa, non andare su dritto No, io non lo faccio, eh Oh, no, vicini, eh, raga wow! Cioè, capite l'epicità di uno spot del genere? Ecco, Questo è lo spot più epico di Barcellona Di sempre raga ci sono sti wall Non so per quale motivo le abbiamo costruiti Abbiamo visto nei video di Pilgrim Che in realtà usano questa rampa per saltare Tipo dietro qua Beh, Saltare dietro è easy Pilgrim ci ha fatto flip tack fuori da qua eh. Oh, Nicoli raga ci ha fatto cash roll da quel coso lì è che è Ma è peso eh È peso trickare, Minchia arrivi in curva Raga, ci hanno messo in mezzo al cazzo dei transende Fammi riprovare Eh sì, sono un po' in mezzo al cazzo Ma sono pesanti a spostare eh. Ecco, si è allungato il telaio Vi F***a. faccio capire il problema di sta roba Perché in realtà da dove stacchi, un po' in step down C'è un cazzo di cratere che quando atterri con la ruota dietro qua Si blocca la bici e rischi di far fronni <ride> Beh, quindi backflip back Tutti i salti è meglio flipparli che saltarli dritti bello Magari ci sta un flip bar se riesco a spingerlo bene Urva male sei una merda lì. Dai, devo farlo, adesso lo devo mandare, punto. Che sbatta raga, se non ci fossero le transenne sarebbe molto meglio. Vai, Toto, me lo dai. dai. Toto, sei Emilio. And he scores a 94.6. Emilio hason. Ma che cazzo di piazze giganti ci sono qua? Qualcuno in BM, raga, ha fatto oli bar atterrato qui manual. Ma guarda quanto è lungo! Oh ma no, ma vai ma, nella vibro, ma no! Ma neanche se avessi tre vite! Eh, no, no. eh esatto, c'è E, e siamo a Barceloneta. Ma va che bel panorama! Oh! Io non so. Dentro cattivo! <ride> waste to die Rivertare nella sabbia Sono mago e qui presento la magia del momento Sabbia magica è chiamata <ride> La morte è soltanto un'altra via Ha iniziato a piovicchiare leggermente Ce ne facciamo una ragione Troppo bello, raga, stiamo trovando degli spot della vita Quindi la pioggia ce ne fa un buco da ghoul È Per quale motivo dovresti fare una roba del genere? Se la merita solo chi fa la scrabbata migliore qua. Sai, bulina per chi. scrabba per bene questa gobba. Dai, eh? uh. Uh. Uh. Uh. Da che è scomodo. Dai, non c'è competizione qua. Non c'è competizione. Primo, uno. But number one, bro. Sono il numero uno da sempre. Stiamo andando Sagrada Famiglia Ma è bank È un bank della Madonna la Sagrada Famiglia E Sagrada Famiglia vengono tutti a girare in bici C'è cioè tutta Barcellona a girare No, ma dai, ma stavo scherzando No! L Umanità ormai è fallita <ride> Cioè è veramente in mano wow. a delle bestie Fondoranti <ride> come la merda Come la merda <ride> Ma c'è uno spot qua Ma ah, è un bank gigante Guardalo, ecco qua il bank yeah, Tu qua, guarda il bank Ma è Hogwarts? Ah, aspetta, aspetta, aspetta Domanda di cultura generale Chi l'ha costruita? Chi è che l'ha progettata? Carlo Magno Ah, ma dici l'autore la, proprio L'autore, sì, chi l'ha scritta? È un tasso ah, Picasso in teoria, no? <ride> Picasso disegnato Picasso. E... Tu lo sai, secondo me Ehi e... hey Siri, chi ha costruito la Sagrada Famiglia? Il tempio espiatorio della Sagrada Famiglia è l'ultima costruzione della carriera di Ivan Giussani Deve essere malissimo, raga. <ride> Dai, veramente non lo sapete chi è? Ga Gatti. No. Gau? Gau? Gaudi? Eh! Ci ha messo malissimo. Non è proprio generale questa cultura, è un po' più spagnola questa. Io sono benissimo i, i Historia. Raga dalla Sagrada Famiglia E a proposito di Urban Downhill Anche se non stiamo facendo Urban Downhill Stiamo più facendo Street Però volevo ricordarvi Che il 25 marzo C'è la terza e ultima tappa Della serie Red Bull Serro Abaco Le gare che stiamo commentando Quest'anno live Io e Marco Fontana Proprio su Red Bull TV Raga se vi piace L'Urban Downhill E questi video Vi assicuro che quelle gare lì Sono fuori di testa C'è la gente che tira delle mine E scende dagli scalini In una maniera senza senso Vi lascio tutti i link In descrizione per andare a vedere sia che cos'è l'Urban Downhill sia per scaricare l'app di Red Bull TV E adesso continuiamo il nostro bel giro per farci l'onere La cacca c'era una cacca l'ho evitato al pelo Whip Whip Prova a fare Whip? Parla qua! Tu capisci perché Barcellona è il posto dello è street? È il posto Cioè ma come fanno? Ivo, lo strittaro, ci bagnoppa via sta roba qua. Oh, oh, oh. Com'è, difficile? Stavo peggio, mi facciamo ora ora l'idea. Bravo, l'ansiata anch'io. Oh, oh. Proviamo. Beh, comunque mi fa cagare addosso a eh. Ste robe qua mi fanno paura. È lì. da qualcosa qua. Ah, eros! Muchas oh, gracias, aficionato! Questo è para vosotros! No habla español! Ah, <susurra> oh, pastardo di merda! <laughs> Primo! Partenza a scatto! Partenza a scatto! <susurra> Eh le sbusacce, Buon erosino la sbusaccia Guarda, abbiamo avuto un culo da madonna Neanche di 5 minuti E c'aveva negozio di bici Non avevano la 26, sono la 27 e mezzo E facciamo il trick di accorciarla In un attimo Ivo la Monterà. Questo si chiama il barbatruppo No C'è la polizia Ivo, Ivo c'è la polizia Figa guarda il mio compare bro Guardalo lì il bastardo alla prima uh. Ci voleva lo street per dirmi se <ride> Ah Vai vai Erosino è tuo L'ha fatto Eddie L'ha fatto Eddie è tuo Siamo oh! son secchi Raga fa freddo Vogliamo andare in hotel a scaldarci Ricordatevi che in descrizione c'è il link per scaricare l'app di Red Bull TV Do you know what, what the power Ranger quello è il Power Ranger vero. Dai poi c'è il Power Ranger. Quello rappresenta quello, quello crazy. Go, go Questo Urban damme, raga finisce qua. <sussurra> no, no. no, no, no. Eh, glielo <sussurra> dico io. O dici te. Vai. Hai rotto il cazzo. Ah. <susurra>